Eh, volevo passare per concludere la parola a Fiammetta, eh, a Fiammetta Perrone, la nostra vice presidente nazionale. Aspetta, allora. la devo... Grazie, Roberto. Posso? Sì, sì. Allora, ehm, tenuto conto delle peculiarità eh, venute a creare con la situazione del, de, dell'emergenza Covid-19. Le donne della FIDAPA della sezione di Roma hanno dimostrato invece di saper gestire la crisi mantenendo alta l'attenzione associativa non solo della sezione ma di tante altre socie in Italia e hanno permesso in questo momento difficile di essere distanti ma certamente vicine e propositive. Sono state sessioni di lavoro Articolate dalla vicepresidente Letizia, insieme alla presidente, insieme alla past presidente, brillantemente articolate, dalla presenza di relatori brillanti, chiari, con, di alto spessore non solo professionale, ma soprattutto umano, che non è facile eh, incontrare. Ogni sezione è stata, si è conclusa con un impegno, sia per la sezione che per il, il nazionale. Quindi possiamo dire che ogni, che ogni sessione è stata un'officina di lavoro, così come deve essere la nostra federazione, la nostra associazione. Il tema nazionale... E trova forza nei cambiamenti che sono avvenuti non solo a livello storico internazionale infatti ci ritroviamo in quest'anno a, a celebrare dei decenni importanti per la parità di genere la dichiarazione di Pechino del 1995 sono 25 anni il ventesimo anniversario della risoluzione per le Nazioni Unite sulle donne, pace e sicurezza e anche il decimo anniversario della istituzione Presso le Nazioni Unite, delle Nazioni Unite per le Donne, quali We Women, a cui fa parte la nostra campagna internazionale I 4 she Io ringrazio moltissimo sia la pass presidente nazionale Pia Petrucci per la chiara esposizione di quelli che sono gli obiettivi della campagna E4She. E la campagna E4She è stata fortemente voluta e in quegli anni, anche da PIA, soprattutto dalla president come presidente nazionale, a sostegno di quelle che sono le tematiche che abbiamo affrontato nelle sessioni di lavoro. Quando abbiamo parlato di violenza, di stalking, di qualpedei, difficoltà occupazionali, delle, di lavoro agile, di conciliazione, lavoro, famiglia, norme, sono tutte tematiche che confluiscono nella disuguaglianza di genere e la campagna I4She è una vera e propria piattaforma, un movimento di solidarietà che sta proprio a fornire un nuovo approccio, un nuovo coinvolgimento, un coinvolgimento integrato, uomo-donna e oggi con le sessioni con l'ultima sessione avete rappresentato la sesta proposta operativa che ho indicato nel, nei progetti presentati nelle circolari nazionali ci tengo a sottolineare che eh, la campagna i c è inserita nel tema nazionale nelle linee guida 2019-2021 che sono state approvate dal CPN dal CN e, e hanno raggiunto tutte le sezioni e le linee progettuali successive sempre approvate a livello nazionale nelle linee nelle fasi operative eh, vengono indicate delle proposte come come cercare di promuovere la campagna i 4 Ci sono nove proposte, nove proposte che riguardano diversi ambienti, l'ambiente del lavoro, l'ambiente della scuola, l'ambiente associativo. Sono tutte diverse tra di loro, ma tutte altamente stimolanti. Leggo la proposta numero 6, creazione di una piattaforma per la discussione sul genere, sugli ostacoli relativi all'uguaglianza all e agli stereotipi. E, è stata un po' antesignana questa proposta. Non sapevamo ancora del coronavirus nel creare la piattaforma eh, che oggi mh, eh, stiamo vivendo no? tutte quante insieme in maniera sperimentale. Ma è proprio questo. Oggi, grazie all'intervento della PAS Presidente Nazionale e all'intervento fortemente motivato e qualificato del dottor Becker, che eh, mi complimento per aver saputo dare anche, eh, una relazione pratica di quello che è il suo intervento, la sua azione anche concreta nel suo, nel suo ambito lavorativo, nel dimostrare come anche l'uomo, se si impegna nell'ambito in cui lavora, può mettersi al fianco della donna per cercare di rompere questa difficoltà, per cercare di superare la disuguaglianza che ancora esiste nei diversi ambiti, dal lavoro, dall'economia, dalla famiglia, per arrivare alle situazioni più difficili, quali appunto la violenza. Io invito, il mio invito è questo, alla fine, della, alla fine di questa sessione, è quella di aderire alla campagna E4C. Lo chiedo personalmente al dottor Beger di aderire, e lo può fare personalmente andando sulla piattaforma. Si ha fatto. Eh. Perfetto, e vogliamo, vogliamo vedere pubblicata la sua, sua adesione, il numero con il quale lui, lei ha aderito, perché questo significa il vero cambiamento. Lo deve postare su Facebook, noi lo condividiamo e questa è l'azione che noi dobbiamo proporre. Dobbiamo essere al fianco l'uno all'altro, bisogna assumere anche dei comportamenti come quelli che lei ha raccontato, perché se ogni uomo lo facesse all'interno del proprio contesto di vita, dalla propria vita familiare alla vita lavorativa, alla vita associativa, nel rapporto genitori fini, nel rapporto con, eh, con, la, con la scuola, riusciamo a creare dei piccoli cambiamenti e sperare che forse questo grande cambiamento non, ho, non, è, non è così lungo da raggiungere, lo possiamo un poco restringere e lo possiamo fare se tutti insieme lo vogliamo. Quindi io vi invito anche a diffondere questa adesione ad altri suoi colleghi perché insieme lo possiamo fare e a creare anche altre piattaforme di incontro come quelle di oggi con noi soci perché noi ci teniamo anche a ripetere perché oggi è stata una è una sessione molto interessante e, e sarebbe bello ripeterlo, fare una, una, una seconda sessione su questo invitando anche altri, altri suoi colleghi proprio a parlare come, quali sono le azioni reali perché gli strumenti ci sono per poter Fare, dobbiamo metterli in atto. Quindi noi dobbiamo passare da una riflessione su quelle che sono ancora le nostre difficoltà, su come noi dobbiamo saper incidere ai sui governi, come lei ha detto, perché noi dobbiamo essere siamo anche un movimento di opinione che fa pressione a livello istituzionale, ma lo dobbiamo fare a diversi livelli, al, dal livello locale, quindi nelle istituzioni lo, locali, a livello nazionale, a livello europeo. Quindi ci dobbiamo muovere anche da questo punto di vista e piano piano creare questo cambiamento. Io ringrazio la, la sezione di Roma nella sua figura della Presidente Grazia Marino, la vicepresidente Letizia De Luca per aver articolato in maniera così brillante insomma, queste, queste sessioni e Bettina Giordani senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile è veramente è la, è la guida, l'artefice, il fuoco che, che mette in movimento tutte quante noi. Ringrazio tutte le socie della sezione di, di Roma che ho avuto modo di conoscere e per lo scambio dialettico che si è venuto a creare tra di noi. Noi, perché non è stata una, una conferenza distaccata, ma una conferenza attiva e nella quale abbiamo interagito la presidente del distretto eh, centro Sandra Boldrini, per la sua disponibilità anche ad essere presente, la vicepresidente Anna Maria Turchetti, e, e, e tutte quante voi. Pia, mi permetto di mandarti un bacio eh, virtuale. Eh, e sarebbe bello, dare continuità al passato per dare valore al nostro presente. Quindi siamo partiti un po' di anni fa, andiamo avanti in maniera sempre più forte. L'augurio di ritrovarci in un'altra sessione tutti insieme ad essere un numero maggiore di uomini accanto alle donne. Grazie.